Logan 2016, l'app a cui non sai fare a meno. A parte YouTube, ovviamente. E sempre di app social parliamo, perché naturalmente parliamo di Twitter. Twitter è il mio secondo mondo, io adoro interagire con quel social, adoro interagire con le persone, perché è un sistema velocissimo per scambiarsi informazioni, per interagire. Appunto, un modo molto veloce per trovare notizie e informazioni quando ci sono grandi o gravi fatti di cronaca, come è successo negli ultimi purtroppo grandi attentati. E naturalmente se non mi segui su Twitter provvedi subito, il mio link sul W2 -doo e sulla scheda come ripeto sono molto attivo e infatti l'app Twitter è motivo per cui sto per cambiare il mio cellulare il mio smartphone perché quello che ho attualmente è un po' datato l'app Twitter nel tempo si è aggiornata è diventata molto pesante adesso spesso mi va in crash ho provato a resettare il telefono ma niente purtroppo è troppo vecchio il telefono quindi lo cambierò presto e tu, invece, qual è l'app di cui non riesci a fare a meno? Fammelo sapere con un commento qua sotto, e non dimenticare di fare pollice in alto e iscriverti al canale. Io sono Grizzly, questo è VOGA2016, noi ci vediamo domani.